Allora, in maniera molto semplice, io oltre a tutto quello che insomma in tanti conoscono, che è la mia parte tra virgolette pubblica, per cui fare radio, fare televisione, fare musica, sono un, un malato di, di internet in cui negli ultimi dieci anni ho costruito veramente tantissimo grazie a internet. Ho imparato ad utilizzare internet proprio come sistema eh, diversificante su, alternativo, su mille cose, anche sull'aspetto commerciale quindi mi sono approcciato al network marketing. Eh, di società che fanno network marketing ce ne sono veramente tantissime al mondo, molto grandi, che fatturano tanti billion, quindi è una fetta molto importante del diciamo, il prodotto interno lordo mondiale, il network marketing. Di tutte queste aziende quella che mi piace di più è Genes. Mi piace di, tu, di più per, per due motivi. Uno per, per i prodotti, che amo, amo i prodotti, che utilizzo, per cui ho imparato a utilizzare anche delle cose che non utilizzavo prima. Per cui la crema solitamente, non perché sia avulso la creme, però non la utilizzavo, però capisco la differenza adesso e poi degli altri prodotti che invece io utilizzavo, altre tipologie di prodotti, mi sono messo ad utilizzare quelli appunto di Genes e tutto l'ambito nutrizionale. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è il meccanismo di network marketing, finalmente un meccanismo democratico, finalmente un meccanismo dove, dove chi fa di più porta a casa più risultati, che è il meccanismo vero del network marketing, se voglio fare diciamo, un esempio così decifrabile da tutti, è l'algoritmo con cui vive Facebook, io sono amico tuo su Facebook, tu metti like a un amico tuo che non è amico mio, io lo vedo, in quel momento mi interesso di una persona che non conosco e magari gli metto like, di tutto questo quanto guadagniamo? Zero! Il network marketing invece ti dà la possibilità di poter anche guadagnare influenzando, che è la cosa che facciamo insomma tutti, tutti i santi giorni influenziamo.